e eh, a casa, eh? No, no, fa tranquillo. Ma scusa, ho sentito questo già dieci volte. No, ma ah, passa tu, fai, vivi libera. Vivi libera perché sono già un problema. Prego, prego guardate andare pure. No, no, ma non si preoccupi. La c'è per la del Sì. Grazie. Andiamo. mi uccido giù per le scale. Mm.